Uh, come hai saputo di questa manifestazione? Eh, L'ho saputo in classe dalle mie compagne di università. Avete fatto delle assemblee? Sì, abbiamo fatto delle assemblee ma non avevano questo tema. E quindi passa parola. Sì. Sui mezzi di comunicazione, diciamo, più di massa, hai visto qualcosa? Sì, ho guardato su Facebook. Eh, giornali, telegiornali? No, no, ho guardato su Facebook principalmente. Ma, ma perché non guardo i telegiornali? No, lo guardo, ma non è da lì che ho ricevuto l'informazione. Quindi non è dalla televisione, ma è dai social network. Sì. Ok, e dei contenuti di questa, di questa mobilitazione, c'è qualcosa che ti colpisce in modo particolare? Beh, sì, realmente la violenza e il rispetto nei confronti però non solo delle donne, ma di ogni persona in generale. Però oggi è la giornata internazionale della donna, quindi nella tua vita come la sperimenti questa violenza? Io credo uh, mh, più a livello emotivo, nel senso che uh, mh, per violenza mi verrebbe da intendere sia una violenza uh, fisica che una violenza emotiva e credo che della violenza emotiva che una donna uh, subisce uh, si parli poco e male. Pensi che quando andrai a cercare lavoro avrai difficoltà, oppure pensi che eh, questa sia un, uno stereotipo? No, no, ho già difficoltà. Che tipo di difficoltà? Beh, eh, sono un'istruttrice di vela e le donne sono pochissime.